Ciao, sono Roger e vengo dalla Siria, di Damasco, da 5 anni che sto in Italia e faccio il parrucchiere di Roma. L'Italia è il paese dove, dove ho fatto le cose più importanti nella mia vita. Appena sono arrivato qua non trovavo il lavoro, ho cercato anche un corso di lingua italiana. Per fortuna qua ci stanno dei corsi statali che aiutano gli stranieri a imparare l'italiano facilmente a, a zero costi. Quindi ho cercato un sacco di lavori anche se non era nel lavoro che mi piaceva. Ho cercato il lavoro nel ristorante, ho cercato il lavoro nei eh, tanti altri lavori ma non ho trovato niente. Andando avanti lavoravo, lav lavoravo per conto mio fra amici, ragazzi conoscevo, eh, facevo capire a casa per, per fare qualche soldo, per mantenermi a pagare la scuola. Gli amici mi hanno insegnato a scrivere in italiano, mi hanno aiutato tanto, mio padre... Mi ha dato tutta, però non sono abituato a chiedere niente ai miei. Appena ho trovato il lavoro, ho iniziato a sentirmi meglio. E oggi ci sono riuscito a, sono riuscito a arrivare a quello che volevo. Ho aperto l'attività mia. Un giorno porterò queste cose nel paese mio. Porterò la moda anche a mostrarla in Siria. In Italia si vive bene, con un po' di difficoltà, ma chi viene da, dal peggio sicuramente, sicuramente ci riesce a vivere, anche se c'è avuto la crisi, secondo me la crisi non esiste se se cerchia, cerchiamo di fare qualcosa, di lavorare, di creare il lavoro nostro e i mani nostri. E... Qua la vita devi creare tutto tu, nessuno ti regala niente, non, non trovi il lavoro già pronto, ti aspetta. Se cerchi il lavoro ci riesci a trovarlo, però aspettare il lavoro che arriva da te non credo che arriverà mai. Mi manca perché mi manca il paese mio, però anche qua sto facendo delle cose importanti e purtroppo il mio paese sta un, in una situazione un po' dif difficile. E questa è la casa, dove, dove c'è pace, dove c'è stata la famiglia, dove, dove trovo la gente che mi vuole bene, come qua.